Le parole di Balbo mi apparivano a volte in una penetrazione folgorante. Sapevo tuttavia molto bene che usava a leggere dei libri solo qualche riga. Non c'era nelle sue giornate né tempo né spazio per la lettura. Ma lui soppriva la mancanza di tempo e di spazio con un prontissimo e acutissimo intuito che lo portava a formarsi un giudizio col semplice soccorso di poche frasi. Quando l'avevo letto appunto da giovanissima naturalmente non ne avevo colto assolutamente questo senso del tempo, questo senso di eh, risolvere appunto anche tanti nodi eh, molto dolorosi della vita di tutti, eh, con, una, mh, appunto con una personalità che è poi quella che dà la, che, che nel, nel libro, per il suo modo di scrivere, così, così interessante. Quindi l'avevo vissuta più come una vicenda, diciamo, un po' tra lo storico e la, questo lunghissimo periodo, che è stato il periodo insomma, forse più importante dell'Italia certo. moderna e naturalmente rileggendolo adesso riesco a capire questa, questa sua appunto come si dice insomma questo suo modo particolarissimo di descrivere delle cose appunto senza entrarci veramente dentro con il sentimento eppure facendotelo vivere tantissimo perché poi rimani molto, molto colpita da tutti questi episodi um, non, ha mai un, cioè non ha mai questo tono uh, un po' appunto uh, non so di donna che ha passato tante cose di tristezze di, uh, e questo, questo è molto moderno è molto bello credo che sia proprio questo il grande valore di questo romanzo oltre a raccontare tutto in Italia appunto che, che spesso sono due giovani, non, non sanno, non ricordano, io stesso non li ho vissuti, però insomma molto interessanti. A distanza mi accadeva a volte di odiare quel suo modo di formarsi un giudizio e lo accusavo di essere superficiale, avevo però torto perché lui era tutto fuorché generico e superficiale, non avrebbe potuto trarre da un'attenta e prolungata lettura un giudizio più completo e profondo. Di generico e superficiale nei suoi commenti sui libri o sulle persone c'erano soltanto i consigli pratici, perché lui di consigli pratici non ne sapeva dare, né agli altri né a se stesso. Appunto, Questo tono di cui te parli, che è un tono appunto anche familiare, come dice il, il titolo stesso, è, è dato anche da un una struttura sintatica, una scrittura che è sempre molto, molto semplice, no? però nello stesso tempo è arricchita molto dal, dal dialetto, in particolare... Eh, per il padre, Triestino, per la madre, Lidia, Milanese, eh, tu appunto da attrice anche, insomma in questa dimensione però, lettrice, come com mm. hai scelto e deciso di dare voce a, a queste? No, appunto il libro si è, diciamo che è una forma abbastanza semplice di scrittura, questo è vero, e, e, racconta una famiglia come tante quelle italiane, appunto che hanno... Sono, sono, hanno degli intrecci, diciamo, ehm, cioè provengono da una regione, però non hanno vissuto in un altro. Quindi, come sono come, dei, ehm, come dei, delle balene, cioè attaccate hanno tanti eh, ricordi, miscugli di dialetti che si, portano, che si portano dietro. Li racconta, li, li scrive, eh, quindi, appunto, tutta questa parte triestina oppure la parte torinese o la mamma che era milanese, c'è cioè un misto di dialetti. Io non ho voluto fare nessun dialetto perché appunto secondo me anche loro non avevano un dialetto preciso. La descrizione di questa famiglia che ha un suo codice, che ha un suo lessico, che quindi si riconoscerebbe ovunque, sperduti in, appunto, o in una grotta, o sperduti in qualche posto, con delle frasi ricorrenti, fanno anche però pensare tanto, e questo a me mi ha molto. Pensare. Ha una famiglia però grande, di grande solidità, di grande, ha un nucleo molto compatto, un nucleo che sicuramente ecco, non esiste più probabilmente ai tempi nostri, cioè qualcosa che ci fa immalinconire e pensare a un passato che non, che non esista più. E, e quindi è struggente anche per questo perché io nel momento in cui lo leggo mi rendo conto di quanto eh, sia veramente un passato che non torna più. E quindi oltre ad essere molto poetico e molto vero, eh, è anche un po' così un malinconico. Un, un. malinconico, sì, molto, molto, molto bello però, insomma.